Cosa puoi fare per trovare un nuovo amore se hai superato i 40 anni? Uh, dimmi se questa persona sei tu. Hai gli amici in coppia, perché ormai non sei più giovanissimo, e ti ritrovi il sabato sera a cena con coppie che ti parlano delle loro vacanze, dei loro figli, dei, delle pagelle o di quanto sia bello il progetto di vita che hanno uh, in conto di realizzare. E tu non riesci neanche ad essere felice per loro perché invece sei solo e la tua vita è davvero troppo lontana da quella che ascolti dalle loro parole. Non riesci a trovare qualcuno con cui uscire perché effettivamente non vuoi frequentare delle coppie, ma ormai bene o male alla tua età ognuno ha una relazione o magari i tuoi vecchi amici si sono trasferiti, hai perso i contatti con loro e ti ritrovi perennemente da solo. O comunque magari potresti ritrovarti in un locale, noti un uomo o una donna che ti piace ma non sai come avvicinarti, non sai se quella persona è libera, se è impegnata e se è interessata a fare nuove conoscenze. Così magari ti puoi limitare da lontano a guardare ogni tanto, a vedere se anche quella persona ti osserva, ma quella sedia ti tiene in trappola, non riesci a muoverti di un millimetro e tornerai a casa magari con la delusione di non aver conosciuto nessuno, che è stata una serata piatta come tutte le altre e che domani si ricomincia la routine in cui tu sei perennemente sola. Sappi che questa situazione è molto comune ai single come te. Io lo so perché dal 2009 ho aperto un'agenzia di incontri a Campobasso dove aiuto uomini e donne a conoscersi e eh, molto spesso mi raccontano gli episodi di cui ti ho parlato. Potrei aiutarti a conoscere altri single come te che hanno voglia di iniziare una relazione e che hanno delle affinità con te, col tuo stile di vita. Io penso una cosa che due persone, per stare bene insieme, dovrebbero condividere i valori e gli obiettivi. Persone tra di loro troppo diverse, alla lunga, sono destinate a scontrarsi, perché hanno modi differenti di intendere la vita. Se hai superato i 40 anni, quindi magari sei nella fascia d'età dei 50, dei 60 o dei 70, capisco bene che tu possa sentirti un pesce fuor d'acqua nella società di oggi, dove i ritmi sono cambiati. Pensare di incontrare una persona per caso mentre sei in fila al supermercato o in banca è veramente un'utopia, non accade più, perché siamo tutti molto diffidenti. Ma non solo, non è facile avvicinarti a qualcuno che non conosci. Lo capisco, lo capisco bene. Come fai? Non sai nulla di quella persona. E se fai una figuraccia? Ecco, questa cosa ti tiene frenato. Ti faccio una domanda. Se la tua vita è fatta di lavoro, casa, supermercato, palestra dei figli o comunque genitori anziani che accudisci mi spieghi come puoi fare a conoscere una persona nuova dovrebbe venire a chiamarti a casa ma non accade le opportunità vanno create non cadere nella trappola della routine o della rinuncia a una relazione anche se non sei più giovanissimo meriti l'amore perché a qualsiasi età è il momento giusto per trovare la tua anima gemella il nostro cuore non invecchia mai il tuo momento è ora. Non perdere altro tempo. Non pensare che tanto in un'agenzia di incontri vanno persone all'ultima spiaggia. Ti devo contraddire, non è così. Nella mia agenzia arrivano persone che hanno autostima che sanno chi vogliono al loro fianco e non si accontentano di nulla in meno. Anche perché, se ci rifletti bene, accontentarsi del primo o della prima che capita sarebbe facilissimo. Ma è davvero quello che vuoi? Io penso che sia molto meglio rimanere soli piuttosto che avere un partner che non ci piace abbastanza. Il mio è un lavoro straordinario che ha un grosso impatto nella vita delle persone. Vedo davanti ai miei occhi uomini e donne trasformare completamente la loro vita perché arrivano da me tristi e soli e si rimettono in gioco, escono dalla routine e trovano una persona con cui iniziare un nuovo capitolo della loro vita. E le foto e i messaggi che stai vedendo in questo momento ne sono la prova. Sì, perché ogni giorno mi arrivano dei messaggi di coppie che mi dimostrano la loro felicità e di quanto oggi siano diversi anche loro stessi nell'affrontare la vita perché diciamo le cose come stanno quando siamo amati ci sentiamo più forti e vediamo tutto con occhi diversi ogni cosa ci appare più bella perché la vediamo con gli occhi dell'amore e vorrei che anche tu vivessi la stessa cosa sì esattamente la stessa cosa delle coppie che stai vedendo in questo momento che ovviamente per questioni di privacy hanno il viso oscurato ho bisogno di 48 ore. Sì, esattamente è questo il tempo che mi serve per farti conoscere la persona giusta per te. Ho tante persone singole che si rivolgono a me. Negli arco di questi anni ho accolto tanti uomini e tante donne e ti farò conoscere non uno preso a caso, ma qualcuno che sia realmente giusto per te. Ti, ti dirò il suo nome reale, la sua età, ti garantisco che è realmente di stato libero e questo è molto importante perché oggi è facilissimo incappare in persone che ti mentono, che ti dicono di essere liberi ma nella realtà non lo sono e il tuo rischio è molto alto perché potresti innamorarti di qualcuno che nella realtà è già impegnato o comunque non vuole fare sul serio e potrebbe essere troppo tardi per te che nel frattempo hai perso la testa e ci rimani nuovamente male e non vorrei che ti capitasse questo, perché nel momento in cui decidi di rimetterti in gioco e di riprovare a innamorarti e soffri perché ti capita l'ennesima persona falsa, ti farebbe rinunciare poi definitivamente all'amore. Quindi cosa puoi fare? Puoi contattarmi, così insieme parleremo, mi spiegherai la tua situazione, cercheremo di capire insieme le caratteristiche della persona più giusta per te e te la presenterò. Così potrai uscire dalla tua routine, frequentare gente nuova, perché tu immagina nella vita quante persone perfette l'una per l'altra si incrociano senza mai parlarsi. E se esistesse qualcuno che le conosce entrambe e le fa incontrare, quel qualcuno sono io e potrei fare tutto questo anche per te.